ciao benvenuti nel mio video allora oggi vi voglio parlare di questo contorno occhi della bottega verde e sapete che io sono sempre alla ricerca di un ottimo contorno occhi allora questo qui intanto è il goji perfect trattamento anti rughe contorno occhi anti borse e occhiaie ho letto anti borse e occhiaie fup, direttamente perché sarebbe la svolta allora Compro retinolo d'estratto di goji per tutti i tipi di pelle. La confezione è un 10 ml. E il prezzo di listino è di 25,99 euro. Ma io sto guardando, si trova anche a 12,99 oppure in promozione con i saldi o gli sconti a 7,99. Allora, prima di tutto vi mostro la confezione, che è questo qui, vediamo se riesco a farvelo vedere. ok, dunque l'applicatore è il classico, questo qui con il beccuccio, classico applicatore e direi che prima di parlarvi del prodotto, texto e tutto quanto vi faccio vedere l'applicazione A dire di questo contorno occhi andiamo a leggere eh, cosa dice dice di essere un attivatore di perfezione anti borse e occhiaie abbiamo detto con estratto di goji combatte i segni allora, attenua borse e occhiaie combatte i segni del tempo illumina lo sguardo effetto pelle perfetta dunque sappiamo da principio che nessun prodotto fa sparire borse e occhiali, lo sappiamo ma se c'è qualcosa che aiuta un pochino perché no allora intanto questo prodotto ha una texture leggera basta poco prodotto si stende, cioè si stende bene si applica sui occhi, un leggero massaggio e assorbe molto velocemente quindi è perfetto sia di giorno sia di sera anche come base make up, non dà nessun tipo di problema perché assorbe davvero velocemente. Vediamo a quello che promette. Dunque, avevamo detto eh, attenua borse e occhiaie, più o meno, perché la formula è leggera e quindi è leggermente idratante. Andandola a massaggiare, lo picchiettiamo con le dita tranquillamente oppure con uno di quei massaggiatori, anche magari anche freddo in acciaio, va immediatamente a decongestionare un pochino um, il ristagno dei liquidi appena appena visibilmente appena appena diciamo che non fa i miracoli anche se utilizzato su lungo periodo non è che va a farti sparire ha una leggerazione decongestionante però non è una formula fredda quindi è proprio un fatto di massaggio massaggiandolo si va un attimo a riattivare il microcircolo e quindi le Borse e occhiaie che sono causate dalla cattiva circolazione un attimo si attenuano, che comunque è un fattore anche visibile, quindi perché no? Poi andiamo avanti con quello che promette: quindi attenua borse occhiaie, ni combatte i segni del tempo, mm, si sì, ci può stare, ci può stare perché comunque è un contorno occhi idratante. L'estato di Goji è comunque un ottimo prodotto che non è neanche troppo in basso nell'inci, quindi ce n'è abbastanza, è un ottimo ed è ingrediente per il microcircolo anche, quindi combatte i segni del tempo perché anche se lo smetto di andare avanti con questa confezione, combatte i segni del tempo perché comunque si va a tenere idratato i contornocchi, e il Goji ha un'azione eh, che aiuta il microcircolo e quindi evita che aumentino i segni del tempo, che aumentino, quelle che ci sono non spariscono, però evita che aumentino, quindi lo tiene idratato, evita i, segni, i, i le segnetti magari quando strizziamo gli occhi, evita che si formino più velocemente le rughe, perché no? Mm, sicuramente è più di un semplice correttore e eh, correttore contorno occhi idratante, è un po' di più, poi il goji aiuta sempre. Poi vediamo, illumina lo sguardo, mm. Ecco, questa è un'azione che non ho notato perché la texture non è illuminante, quindi non ha, non ha una peroscenza illuminante. Eh, sì, ti dà un attimo l'effetto idratato, ma illumina lo sguardo? No, no, andiamo avanti. Effetto pelle perfetta. Nei miracoli. Ecco allora, eh, no non esageriamo adesso effetto pelle perfetta è impossibile è, è un contorno occhi allora le prime due ci stanno rip ripiloghiamo tutte le promesse non le mantiene ma lo sapevamo perché è un contorno occhi non è la bacchetta magica quindi lo sapevamo diciamo che eh, non voglio trovarci pregio o difetti eh, non voglio stringere per trovarli anche perché l'ho pagato io non me l'hanno inviato quindi eh, sono soldi spesi da me diciamo che è un contorno occhi che con l'estratto di goji che nell'inci eh, è più o meno a metà non è in ultimo ma non è neanche all'inizio, aiuta un pochino al microcircolo del contorno occhi e quindi può essere un prodotto abbastanza valido mi è piaciuto per il fatto che comunque va a idratare lo tiene idratato, lo tiene morbido eh, non appiana i segni del tempo quelli no però vado ad aiutare oltretutto assolve velocemente quindi per me la mattina applicarlo e poi andare sopra a truccarmi non mi ha dato nessun tipo di problema e per questo mi è piaciuto diciamo che come ho già detto e ho raccontato nel video quante volte ho detto diciamo che così mi lasciate un commento quante volte ho detto diciamo che e se volete potete partecipare anche in sanzioni di un premio scelto da me come sempre ma se non sapete di cosa parlo andate alla fine del video per scoprirlo allora diciamo che contate contate è un contorno occhi che fa il suo lavoro ma non mantiene tutte tutte tutte le promesse di questo ma lo sapevamo comunque sia oltretutto devo dirvi che se non mi ricordo male si sì, ha un profumo leggero ma non persiste sulla pelle quindi non dà fastidio anche al contorno occhi ottima cosa attenua con l'applicazione con il leggero massaggio attenua e le iniziatismi delle borse e delle occhiaie non quelle profonde ma quelle magari al mattino oppure alla sera quando vediamo subito che lo sguardo è stanco ecco, quello un pochino si, sì, quello aiuta fa i miracoli? No mm, è un buon prodotto, sicuramente è di più di un contorno occhi semplicemente idratante questo ha una marcia in più quindi mi può piacere diciamo che, contate trattamento anti rughe e poi dice di essere adatto a tutti i tipi di pelle quindi va bene per anche le pelli giovani o qualunque tipo quindi se siete giovani il contorno occhi sempre mi raccomando se siete giovani potete iniziare a prevenire i segni del tempo o se no a evitare che se ne accompagnano di nuovi perché ne abbiamo già abbastanza quindi evitiamo che ne accompagnano di nuovi quindi questo è tutto quello che dovevo dirvi ovviamente non fa i miracoli ma funziona ma funziona sicuramente ora voglio sapere voi nei commenti se vi incuriosisce, ecco magari al prezzo pieno no, perché per prezzo pieno abbiamo detto che costa 25,99 ma scontato a 7,99 ha dentro l'estratto di goji che sappiamo che è un super estratto che va sempre bene, aiuta i anti radicali eh, aiuta a tenere la pelle compatta ehm, tiene idratata la pelle aiuta il microcircolo, con il mass col massaggio aiuta anche il microcircolo, quindi sicuramente fa un valido lavoro. Voglio sapere nei commenti se l'avete provato, come si trovate, se mi incuriosisce, perché no. E oltretutto, dovete, dovete dirmi anche quante volte ho detto diciamo che, perché io lo contate e lo so, quindi vediamo se voi indovinate. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao!